Che stai facendo? Ah, mi sono morti di rivelarci il suo talento super epico Oh, Mirabel non ha un talento Tu non hai un talento Beh Mirabel, consegna Ti ho portato lo speciale Dato che sei l'unica Madrigal senza talento Questo è lo speciale per chi speciale non è visto Che non hai un talento Ya. Yeah. Oh, e fai gli auguri ad Antonio L'ultima cerimonia è stata un patatrack. Parlo della tua, che è stata un fiasco. Mm -mm. Al tu. Io sarei tanto triste. Beh, gli anni. Ah, no, no. Eh eh eh eh. Amore, amore, Ragazzi, questo carretto dove va? Magari il tuo talento è negare la, <vita. Non> <laughs> la, la, la, la realtà. <susurra>